Ciao a tutti, ragazzi, qui Snois 22 Jamar. Siamo di nuovo qui e sto giocando io. Aspetta, dov'è Ecco. sto giocando io. Aspettiamo il caricamento della mappa. Allora, farà una figura di cacca con i bot, vabbè. Tra parentesi, non ci considerate abili. Abbiamo usati il veterano e quindi non ci considerate abili, vabbè, vabbè. Eh... Perché se tipo facciamo le uccisioni, Quelli dicono: eh, ma sono recute. Invece non so vidirai. Allora, vai. Comunque oggi userò una classe di merda, aspetta che. Usa c'è chi, usa c'è chi, eh, vogliamo, c'è chi di... Sì, ho capito, ma... ah, eccolo. Vabbè, userò il cecchino. L'unico il... ragazzo che gioca il Mirina c'è oggi a cecchino. Uh. No. Aspetta che. Ok. Oh! Eh, purtroppo lui è connessionato, i bot connessionati. I <ride> bot connessionati Mai sentiti, vero? però se lo dice lui è così. Oh! Oh! Oh! Uh, no! mamma mia! No, face <ride> Pubblicizziamo anche se non dovremo il face spamage. Viva face spamage. Ci prendiamo un'arma. Ragazzi, no, no, sentire, eh, comunque vi voglio parlare un poco perché, eh, come sapete, eh, il canale Disnoise è già iniziato Oddio! Mentre io sto um, alle ancora prime, alle prime, eh, alle prime oh. fasi del mio canale YouTube um, A breve sta arrivando un video Oh, l'ho fatto però mi dispiace, dovete sapere che su Ghost io non parlo perché non, non ho niente da dire purtroppo No, io non parlo, comunque l'altra volta ho ricevuto commenti sul primo gameplay Io non parlo perché sennò mi deconcentro ragazzi cioè, Eh. Io, pure io parlo io? per concentrarmi, ma cioè, se parlo dopo dico o dico cavolati o faccio schifo eh. E mentre io a breve arriverà il... cioè breve, ah, fra pochissima Arriverà domani. il... <ride> no, fra qualche minuto il Nuovo video, cioè oh, il primo ok. eh, di Call of Duty Cross. Che però non parlo. Cioè, sa sa sapetelo perché io sui multiplayer sicuramente non parlo perché no, è so, una cosa di concentrazione. Aspettate, però, aspettate. Che vabbè, okay. okay. okay, ah, utilizzo ancora questo cecchino e dopo cambio. Ok, e mi raccomando, io sfrutto la, eh, il canale già avviato di, del mio amico nonché compagno di classe Snoyce. Che, um, per pubblicitare un po' il mio canale JamarTV okay. um, Parlerà di console gaming E su dpc game Oddio, ho preso okay. <ride> e, um, Mi raccomando, visitatelo um, E niente Allora, ritorniamo Ciao, alla partita Mi viene qua prendere il touchpad, di... Vabbè, lui ha problemi con il Playstation <ride> No, non ha problemi Che cioè sta si è abituato a Playstation 3 col... Tasto Start dove adesso sta il touchpad, cioè un po' scomodo. No, aspetta quello di nuovo. Uh, su no. questo video parlo per Noise, lasciate un commento, un mi piace. Iscrivetevi al canale. Eh, iscrivetevi al canale. Ah, sì. Dove volevi vedere l'Axis 160? Mm, Paola Madosca. <ride> Vabbè, non, non badare a te. È il proprietario più. che fa schifo. <ride> Grazie. Oh, vai. Comunque, ringraziamo anche, ehm, non lo so, potremmo fare anche un, un? un canale di società. Non lo so. io sì. ah, Ora pubblicizzo anche il mio canale di società con alcuni altri miei amici. Tra cui noi se non c'è, ma non so perché. Eh, perché non mi ci avete messo forse. Eh, vabbè, però perché noi sapevamo che tenevo il canale da solo quindi. Allora, se non volevi mettermi, tanto io mi iscrivo. E... Ok, vabbè, eh, si chiama Master Gaming. E, e venitelo a visitare perché è un bel canale. Anche se abbiamo fatto solo due video, cose. <ride> siete ancora agli inizi, però. Cose, eh, cose cos proprio migliore merda. Video, <ride> migliore video io non vi dico di iscrivervi perché ragazzi vabbè, iscrivetevi però... <ride> non vi dico di iscrivervi <ride> è una merda iscrivetevi più sto al mio che è fantastico ok ah. abbiamo finito ragazzi la partita ci vediamo nel prossimo video uh, sul tutorial come c'è finale forse... vabbè no vabbè adesso forse faremo che invece video su watchdog no no poi il world lo facciamo in altri a parte no, è a parte il prossimo video sarà su un, video. un tutorial di di come usare il cecchino, oppure poi faremo le classi overpower, sì. io farò come utilizzare il cecchino, lui le classi overpower, visto che le sa fare meglio di me, sì. okay. allora, ci vediamo nel prossimo video, ciao!